Ciao a tutti, questa sera parliamo di nuovo in due parti di arco direzionale, di tiro istintivo, di mira istintiva e di mira un pochettino diciamo più pragmatica. Lo dividiamo in due parti, nella prima parte di questa sera parliamo di quello che è il tiro istintivo, di qual è la sua definizione più o meno anche secondo me. Eh, di cosa si fa per tirare bene con l'arco tradizionale in modo del tutto istintivo del tutto puro e questa sarà la prima parte eh, nella seconda parte invece vedremo un pochino di più l'arco istintivo eh, sportivo come organizzarci per avere un metodo per effettivamente poi avere una performance sportiva e non solo Diciamo filosofica, come vedremo in, in questa prima parte. Intanto eh, questa sera eh, vedremo il tiro istintivo nel, in molte sfaccettature, non in tutte, ma perlomeno quelle che mi hanno più attratto. Una, una delle di queste sfaccettature è quella che il mio amico compianto. Botta Giovenale, il mio amico Giovenale mi ha, sempre, mi ha sempre detto, il viaggio della freccia è magico. E lui cosa diceva? Diceva che affascina sempre l'arciere perché prolunga e sottolinea l'emozione che lo sguardo ha trasportato nell'impito di lui stesso. Esso costruisce l'unione tra bersaglio e arciere. E questa è una frase molto intima, molto... Molto filosofica di quello che è il tiro con l'arco, ma lo vedremo, lo vedremo più avanti. Vedremo che implicazioni eh, porterà poi questa, questa, bellissima, questa bellissima frase e questa bellissima definizione del, di questo tipo di tiro con l'arco. Intanto è da considerare assolutamente che, nell'approccio con il tiro con l'arco tradizionale, che sia l'ombò, l'arco istintivo, l'arco istintivo, lo dico ancora una volta, è la definizione che si ha in Fitarco per una tipologia di archi. Eh, anche con questa tipologia, che prevede una performance sportiva, occorre poi fare i conti con eh, una rappresentazione intima legata per lo più ad aspetti filosofici e anche introspettivi, come abbiamo visto. Ed è tenendone per l'appunto conto che dobbiamo sviluppare poi un buon metodo per fare centro lo vedremo naturalmente e questo è ovvio ahimè quante volte l'ho detto che eh, nessun metodo sarà efficace intanto che non si sarà acquisita una buona tecnica di tiro perché per quanto noi sia, siamo filosofi col tiro con l'arco ma eh, assolutamente anche per una nostra sicurezza e una nostra per non farsi male per l'appunto la tecnica di tiro è importantissima ed è quella consolidata ormai dall'arceria moderna la stessa identica che si ha nell'arceria di, di ogni divisione di ogni stile intanto eh, mettiamo subito in conto che eh, l'arco istintivo e l'arco lombò hanno due metodi di tiro molto sfumati tra di loro allora il primo metodo un po' il metodo puro di tiro con l'arco tradizionale, che si, si utilizzano per l'appunto solamente facolt la facoltà di coordinazione fra la nostra mano, che tiene l'arco, e il nostro cervello. Un talento che mh, io sono perfettamente convinto che eh, abbiano tutti gli uomini da che, da che sono nati, da che esistono. E questa facoltà di coordinazione è usata in molti sport, in molti sport che conosciamo no? come i calciatori che devono fare un lungo passaggio o i cestisti che devono eh, fare canestro o i, i, i battitori di baseball che devono prendere la palla che non arriva bella dritta ma arriva con una parabola e la devono, la devono prendere al volo. E questa è tutta una questione per l'appunto di eh, chiamiamolo tiro istintivo, chiamiamolo intuito, chiamiamolo come vogliamo, ma è una cosa che comunque il nostro cervello ha già a disposizione. Dobbiamo solo cercare di tirarlo fuori. Allo stesso modo si comporta un arciere che tira con l'arco istintivo per l'appunto, guardando il bersaglio da colpire e tendendo e rilasciando l'arco senza mirare in modo conscio. Questo diciamo è eh, quello che effettivamente fa il tiratore istintivo in modo puro. Tutti possiamo essere in grado di operare allo stesso modo, come tutti siamo capaci con poco allenamento di lanciare un sasso per colpire una pianta o di lanciare una palla ad un amico, come abbiamo visto per, per gli sport che lo prevedono. Naturalmente, riuscire a tirare bene con l'arco in modo istintivo richiede tempo, allenamento ed edizione. Non, non basta pensare di poterlo fare d'altronde è come tutto nella vita, no? ci vuole passione, dedizione e tanto tanto allenamento. D'altra parte, parte eh, ve lo assicuro, riuscire nel tiro istintivo è uno dei maggiori piaceri che un arciere possa, possa avere, perché effettivamente è tutto l'intimo di se stesso senza eh, un vero e proprio meccanismo, quindi è solo una questione veramente di mente, corpo e cervello. Ma eh, cosa fare esattamente? Beh, Si tratta di insegnare al proprio cervello, al proprio corpo, ai propri occhi di lavorare in modo coordinato per raggiungere il risultato che vogliamo. Cioè colpire, cioè colpire quello che stiamo guardando. E questo è il nostro, lo scopo del tiratore istintivo. Ma attenzione, diamogli una definizione. Cosa significa alla fine tiro istintivo? e non arco istintivo, eh, ma proprio il tiro, il tiro istintivo che abbiamo visto finora. Beh, una definizione ce l'abbiamo. Tirare in modo istintivo è un processo deliberato, nel quale, attraverso la ripetizione delle operazioni, il nostro corpo impara come sollevare e puntare l'arco per colpire il punto scelto, solo fissando il punto che si vuole colpire e concentrando su di esso la propria attenzione. Il cervello ci farà Effettuare il tiro in modo esatto e perfetto, ma forse anche qualcosa di più. Qualcosa perché, perché dico questo? Perché si è sempre parlato, diciamo, con il tiro istintivo nella caccia, ma non è, ma non è proprio così. Il tiro istintivo può essere anche un mezzo, un mezzo per raggiungere eh, una facoltà di. Proiettare il proprio, il proprio intimo eh, verso il bersaglio e questa è un'azione veramente molto meditativa. Quindi il, il tiro con l'arco può essere veramente un mezzo di grande meditazione verso, il, verso di noi, verso il, il, il centro di noi stessi. Quindi non è solo un fatto di prendere il bersaglio e abbattere un animale o di fare centro in un bersaglio effettivamente può essere il tiro istintivo anche qualcosa di più eh, intimo, veramente molto più intimo. Ad esempio tirare istintivamente è anche proiettare le proprie intenzioni verso il bersaglio. E come si dice nel tiro di questo tipo, si completa il tiro ancora prima di aver alzato l'alcol, no? perché l'intimo di noi stessi, il cervello, veramente percepisce già eh, la proiezione, la proiezione dell'intenzione del tiro. E poi, e poi, in ultimo, eh, ci permette di essere centrati con la natura che ci circonda, proprio per questo mezzo di meditazione che veramente l'arco può dare. Spero di essere, di, essere stato, di essere stato chiaro, ma effettivamente il tiro con l'arco è anche, è anche questo. Come fare a, ad allenarci a... No, ad allenarci, a capire un pochettino di più eh, come funziona il tiro istintivo Vabbè, intanto pro possiamo provare a fissare un oggetto attraverso la stanza o fuori dalla finestra lo osserviamo no? eh, poi proviamo a chiudere gli occhi quindi prima osserviamo un punto fuori dalla finestra ovviamente che non si muove poi proviamo a chiudere gli occhi e puntiamo il dito indice col braccio teso verso quel punto però col braccio teso verso quel punto e poi riapriamo gli occhi e potremo constatare che il dito è indirizzato molto vicino al punto che avevamo fissato in precedenza. Beh, Questo, questo ci dimostra che già abbiamo l'abilità di tirare in modo istintivo. Occorre solo del tempo perché si riesca ad essere in grado di eseguire la stessa cosa eh, con l'arco e le frecce. No? La, la freccia è la proiezione del dito indice che sta indicando qualcosa. Una cosa che mi ha sempre eh, affascinato è, è stato Ward Io ho letto alcuni libri, alcune traduzioni molto interessanti, fatte da arcieri eh, italiani, e veramente mi ha un po' dato quella spinta eh, su come lui la pensava per quanto riguarda il tiro istintivo. Uno dei migliori tiratori sui bersagli mobili è stato per l'appunto Ward che degli anni 50, insomma a cavallo, a cavallo degli anni 40, 30, 40 e 50. Nel suo libro, Hunting the Hard Way, ci insegna il suo metodo. Teneva gli occhi fissi sul punto che voleva colpire, mentre osservava la punta della freccia con la visione periferica, che lui chiama seconda visione o split vision come, come effettivamente sta scritto in inglese in modo da poter valutare le correzioni da fare in base alla distanza del bersaglio. Howard Hill diceva che il modo più efficace per colpire un bersaglio, anche in movimento. Quindi, fissare sì il centro da colpire, ma avere la percezione di dove è posizionata la punta della freccia. Howard Hill, sempre lui, scrive nella sua enciclopedia del cacciatore che è del 1947, e un principiante dovrebbe cominciare a tirare in modo puramente istintivo, guardando solo il punto da colpire. E io sono d'accordo su questo. Solo dopo aver imparato a tirare così, può cominciare a guardare la punta della freccia con la visione periferica ed a valutare la relazione fra punta della freccia e bersaglio in base alla distanza. Ecco, questo è molto importante quello che ci dice Overdeal. La distanza è una variabile. È una variabile che dobbiamo prendere in considerazione. Io non, non capisco, non capisco, eh, capisco eh. effettivamente se lo vediamo dal punto di vista meditativo, ma se lo vediamo dal punto di vista di colpire effettivamente il bersaglio, eh, noi dobbiamo qualsiasi eh, tiro, anche il, il tiro istintivo più puro, a mio modestissimo parere, la variabile distanza deve, essere, deve far parte del mio bagaglio. Quindi io devo in qualche modo, prima di tutto, capire a che distanza è il bersaglio, perché questa è un'informazione che il mio cervello dovrà avere, anche se tiro, in, nel tiro più puro e istintivo. Dopodiché il metodo guardia è un metodo interessantissimo, perché in base alla distanza che anche solo col colpo d'occhio mi, mi, mi è venuto in mente, ma anche in modo inconscio, anche in modo subconscio io percepisco la distanza, eh, la visione periferica di questa punta completamente sfocata io so, ho a fuoco solo il centro da colpire il mio subconscio ne terrà conto e fare in modo istintivamente ma proprio istintivamente terrà conto del, dove è posizionata la punta della freccia in base alla distanza e io riuscirò a fare centro con molta ma molta più facilità questo è, è assolutamente istintivo è assolutamente puro quindi dove è posizionata la punta della freccia e a che distanza è posizionato il bersaglio fa parte del, delle variabili che ogni tiratore deve mettere in conto, sia pure in modo inconscio, anche non in modo conscio. Beh, in questo modo Howard Hill aveva anticipato la tecnica dell'arceria moderna, prima consolidare una buona e ripetibile forma di tiro, poi in seguito, attivare per l'appunto dei metodi e delle strategie di mira. In foto vediamo il mio amico Alfredo. È lo stesso Wardil che ci consiglia un semplice allenamento per vedere la freccia con la visione periferica, pur mantenendo la concentrazione e la visione effettiva sul bersaglio. E' lui stesso che ci indica eh, come farlo correttamente, come, come per l'appunto allenarci. Che questo non preclude, mi raccomando, no? non preclude assolutamente qual è eh, l'approccio alla tecnica, quindi all'allenamento della tecnica. Vediamo qui Luana Bassi, una tiratrice istintiva, veramente istintiva, che adotta il metodo di Howard Hill, come abbia una tecnica straordinaria, veramente un allineamento perfetto e, eh, e questo è indispensabile per poi effettuare un, un tiro anche, anche, anche puramente istintivo. Beh, cosa ci dice Howard Hill? Cosa ci consiglia? Beh, per prima cosa dovete imparare a guardare il punto da colpire. Quindi scegliete un piccolo oggetto, guardatelo e concentrate l'attenzione solo su quello. Fino a che quella è l'unica cosa che vedete. Quindi concentriamoci su un piccolo oggetto e alleniamoci a vederle a, alla fine a vedere, a concentrarci solo su quello, a vedere su quello. Alleniamoci in questo modo ogni giorno. Si, si può fare anche in casa, deve diventare un'abitudine efficacemente ridicata in noi, nell'arciere. Imparate a fare questo automaticamente, anche con un oggetto che si muove. Ad esempio, quando guardate la televisione, ma questo non è che lo dovete fare continuamente, però eh, appena potete... Eh, fate questo esercizio, quindi fissate un punto, ma dovete avere anche qualcos'altro che si muove in modo periferico. Posso affermare? Beh, posso affermare. Vedendo, guardando tanti arcieri, mi sono accorto che quando si tratta, guardate, quando si tratta di tirare, a distanze note o comunque a distanze facilmente eh, stimabili chi usa il gap shooting eh, vince le gare chi invece, chi invece eh, tira su bersaggi immobili o su distanze eh, difficilmente stimabili è, è il tiratore istintivo che produce sempre le stesse identiche cose ma non in modo conscio in modo inconscio con, con molto ma molto ma molto ma molto allenamento e questo assolutamente è, in, è indiscutibile non, eh, non si può comunque vedremo vedremo nella seconda parte adesso facciamo un piccolo spoiler sulla seconda parte vedremo nella seconda parte come effettivamente utilizzare eh, il gap shooting sì come dice Howard Hill ma un metodo diciamo un po' più alla portata di tutti per addentrarci in questo eh, straordinario mondo senza, senza perdere, perdere troppo tempo e senza avere libraggi di troppo elevati che effettivamente poi alla fine eh, scoraggiano la maggior parte degli arcieri quindi mettendo insieme la capacità di concentrare la visione sul punto da colpire e l'aver acquisito una buona tecnica farà di voi un tiratore di su. questo è molto importante, no? la capacità di concentrare la visione sul punto da colpire e la buona tecnica di tiro, la capacità di concentrarsi sul punto da colpire, però attenzione concentriamoci sul punto da colpire ma dobbiamo avere bene in mente come d'altronde ci dice Over Deal. dobbiamo bene avere in mente eh, dove è posizionata la punta della freccia seppur in modo inconscio o sfocato e eh, anche in testa seppur in modo inconscio anche, anche non inconscio eh, a che distanza è posizionato il bersaglio perché questo farà sì che siano informazioni troppo importanti che il nostro cervello dovrà, mh, dovrà avere per appunto muovere quella mano quella mano dell'arco avanti su e giù eh, per trovare la giusta parabola per colpire il bersaglio e questo per avere una performance, perché poi alla fine di tutto il nostro tiro vedremo è un tiro che prevede una performance eh, sportiva e non, eh, non meditativa. Anche se eh, con tutta la dignità e l'importanza che questo, che questo deve, deve naturalmente avere. Ok, abbiamo, abbiamo finito questa prima parte. Eh, io spero di essere stato abbastanza chiaro. Abbiamo visto come effettivamente il tiro, il tiro istintivo sia così importante, sia così radicato, eh, sia così filosofico, sia così intimo, però, e eh, sia così un mezzo straordinario di meditativo. Veramente un, è una cosa straordinaria. Un'altra cosa, e lo vedremo nella seconda parte: un'altra cosa è avere una grande performance sportiva. Eh, se, il, se facciamo parte di una federazione dove la performance sportiva è ovviamente, perché è una federazione sportiva nazionale, è essenziale, beh, dobbiamo agire in un modo un pochettino diverso e avere delle strategie sicure, avere dei metodi certi per poter, eh, non dico essere certi di fare centro, ma avere eh, grandi possibilità di poterlo fare. E lo vediamo domani sera. Grazie per stasera, per la pazienza e l'attenzione che, che mi avete dato. Eh, qualsiasi domanda sono pronto a rispondere, ma aspettiamo domani sera per vedere mm, la seconda parte. Ciao a tutti e a domani!